Benissimo, buonasera. Guido, grazie per essere qui con noi. È un piacere, buonasera a tutti. Allora dici qualcosa a proposito di questa tua partecipazione alla Fidelity di Milano, ormai un appuntamento consolidato? Ormai direi che sta diventando un appuntamento per noi fisso, almeno nell'edizione di ottobre, perché lo troviamo un momento ideale nell'anno per la ripartenza del lavoro. Eh, Forse non possiamo dire che la fiera abbia assunto una connotazione di importanza nazionale, ma sicuramente interessante per il mercato della Lombardia e in generale un po' per quello del Nord Italia, per cui ci fa piacere partecipare e, come dicevamo, è il terzo anno consecutivo in cui siamo presenti con un certo sforzo. Certo. Eh, due parole sulla situazione del mercato in generale, al di là di questa fiera, intendo? Al di là della fiera il mercato in un momento Sicuramente non semplice perché non possiamo, come dire, isolare il nostro mercato da quella che è la situazione generale dei consumi domestici in Italia. Noi ne soffriamo sicuramente. C'è anche una forte situazione costante di evoluzione per cui cambiano con molta frequenza rispetto al passato le tendenze. Cerchiamo nel limite del possibile di assecondarle, di essere in linea con le nuove modalità di ascolto della musica ma nello stesso tempo di non dimenticarci di quelle più tradizionali di cui siamo appassionati questo è un po' quello che possiamo fare ecco. ci vuoi come dire mettere alla nostra attenzione focalizzare in modo particolare ma direi sicuramente alcune cose che sono state eh, protagoniste dello scorcio di stagione, come per esempio alcuni dei prodotti che hanno vinto il premio EISA. Mi vengono in mente la nuova meccanica e il preamplificatore e convertitore digitale della PROJECT, che stanno sicuramente suscitando un sacco di interesse. Eh, mi viene in mente la nuova serie Prisma di Primear. Eh, sempre parlando dei prodotti che sono stati appena insigniti del premio, questo bellissimo televisore Philips, la nuova serie 984, con un audio dedicato di altissima qualità BW che ha vinto nella categoria dei televisori home theater. Eh, C'è una novità assoluta che è un nuovo diffusore vivid in veste assoluta di prototipo, definirei anche il colore un prototipo, che si dovrebbero chiamare Kaya 12, il più piccolo esemplare della serie Kaya, un bookshelf. Eh, poi cos'altro abbiamo? Una, una pre, la primissima presentazione di un nuovo subwoofer della REL della rinnovata serie S. Ci sono un sacco di cose e poi naturalmente tutta la gamma Formation di BMW che tutto sommato è la prima uscita ufficiale in una fiera in Italia perché il prodotto è stato presentato poco prima delle vacanze. Grazie a Guido Baccarelli, Audio Gamma per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. A presto.